Il ritorno ritornerai a impastare la pizza per il lievito organizzati da adesso che non si sa mai flirterai con la tua amante al telefono la scusa del calcetto adesso non ce l'hai guarderai le tue vecchie VHS perché hai visto tutto Ti è rimasto solo quello ormai Porterai Finalmente figlia a scuola dai scherzavo Perché sono tornate le lezioni online Per lo sport Già sai Scordati palestra e nuoto in grasse il tampone, la mascherina devi indossare, Se non vuoi contagiare, I parenti, i tuoi colleghi o gli amici del bar Ma il che vada una notifica ti arriverà Io non ho là Pensa tranquilli nel presepe questo Natal I re magi nella grotta è meglio non fate entrare Se il sushi voglia mangiar Solo l'asporto ora ci può salvare Pensavamo fosse finita lì e invece siamo ancora qui. A sperare ancora che arrivi su cazzo i vaccini.